Oggi siamo in un video reazione al Oggi siamo in un video reazione A al... un Oggi siamo in un nuovo challenge ragazzi Guarda un video intero dei me contro te Senza suicidarti Dai torna qui E come è ah che non è <ride> Quella di oggi è una nuova challenge Ovvero il, il pavimento, pavimento è lava, è lava. Veramente E' che sicuramente molti di voi, anzi la maggior parte di voi, avrà fatto durante la propria vita ma anche no ovvero a un certo punto il tuo amico dice il pavimento è lava ah il momento del cerchio sta diventando un dramma il panico mi piace il panico. panico il pavimento è lava uno, due, tre il pavimento è lava Uno! Riproviamo. Il pavimento è lava. Ah, ah, ah. Speriamo che oggi ti sia riuscito a strapparvi un sorriso. A strapparci un sorriso, sì. Sì, a me ci sei riuscito tanto. Guarda ah, come sorride. Guardalo. Me l'hai strappato. <ride> Oddio.